Ci sei Luna? Sì Vai, fai il cioc lei. lei dopo fa le domande Uno, due, tre Cioc Milano 2012 <ride> Vabbè si dice 29 dicembre 2012 <ride> 2012, 2012. <ride> Grande Baroque con l'Orsi. Allora... Amico. Eh, la mia prima domanda è come si è formato il gruppo Baroque the Great nel eh, 2008. Quindi un po' come è, com è nato... Sì, nel luglio 2008, in occasione di, di un invito che è stato fatto a me, al Sujeta Vif del Festival d'Avignone, sono stata chiamata come bueno, coreografa danzatrice e, um, ad un progetto che mette in relazione autori e interpreti. Ho dovuto scegliere un coreografo e, che insieme a me eh, componesse una, un solo di danza. Nell'occasione ho esteso l'invito anche a Leila per la composizione musicale. Infatti Avignone è stato proprio l'inizio del nostro gruppo e ed è nato anche il primo progetto in origine era Baroque il titolo okay. Avignone abbiamo presentato un solo di danza con le musiche di Leila, la coreografia di Simon Vincenzi coreografo londinese e poi per necessità di... Sviluppo del lavoro, quindi è un lavoro: cioè inizialmente il lavoro è stato pensato per uno spazio all'aperto, okay. poi ci siamo trovati in una residenza, io e Leila, come gruppo Baroque the Great, a, sviluppa a sviluppare quel, quel solo in una composizione per il teatro. Okay. E quindi c'è stato un attimo una, un... i titoli si sono invertiti. Il nostro primo lavoro è diventato De Origi, che è una performance per spazi site specific, e quindi spazi all'aperto, spazi sì. chiusi, un, è un lavoro adattabile sia come coreografia che come anche allestimento. E invece Baroque, è la, è il nostro secondo lavoro, è una performance per il teatro, okay. quindi c'è stato un attimo di assestamento piacevole anche perché cioè, il gruppo così ha iniziato la sua progettazione. Ok, e un pochino se potete parlarmi di questo primo progetto un po' più nel dettaglio, quindi vabbè già un po' mi hai parlato okay. di come è nato, della collaborazione con Simon Vincenzi mm -hmm. e anche di come hai lavorato sul suono, insomma capire un po' come si è costruito il primo lavoro. Okay. Primi, diciamo, le prime, è stata la prima volta in cui abbiamo lavorato insieme quindi dovevamo un po' conoscer, conoscerci e trovare un, un linguaggio che, che funzionasse tra la composizione musicale, la coreografica o l'interpretazione della, della coreografia e abbiamo fatto diversi tentativi che, che adesso non, non, non, non facciamo più conoscendoci quello sì, sì. e diversi diversi tra loro e abbiamo fatto delle prime, delle prime ipotesi che poi abbiamo portato a Londra e mostrato a Simon che lui ha a sua volta eh, direzionato in, una, in altre direzioni Altre, altre modalità di composizione proprio sì. diciamo che ha stravolto tutte le nostre, tutta, le, no, tutta la nostra composizione eh, strettissima di relazione tra il mio gesto e la musica proposta da Leila, mm -hmm. Simon ci ha praticamente sventrato tutta la nostra composizione in una dinamica eh, fantastica, nel senso che è quasi diventato è stata anche una modalità anche nostra di lavoro adesso ci ha proprio illuminato su, su come i materiali si possono rimescolare e rigenerare delle nuove composizioni okay. che poi è stata utilizzata in, in The Origin ok, okay. E, sì, il lavoro era quello di lavorare su una proprio sul meccanismo della scrittura sia la composizione musicale che la coreografica lavora su una scrittura automatica del corpo e anche del suono. E, per il movimento, grazie a Simon, siamo riusciti a... Si, si, lavora, si lavora soprattutto con una scrittura del pensiero. Quindi tutto ciò che io avevo composto rigidamente, in gesti, in forme, Simon me li ha me le ha sciolte e mi ha fatto dirigere tutta la, la composizione inizialmente attraverso esercizi però pian piano mi ha fatto entrare dentro un processo di scrittura molto istintiva, automatica ehm, okay. che segue proprio il flusso del mio pensiero uh -huh. e, e quindi ho, ho dimenticato quei gesti lì per poi riprenderli e, in, in modo compositivo e reinserirli però in un flusso molto continuo e spontaneo che è stato proprio cioè, per me una libertà che non ha... inizialmente non, non, avevo, non avevo lavorato così, quindi cioè, ho proprio scoperto un altro mondo di, okay. di, di, con cui muovermi, cioè altre indicazioni con cui muovermi. Così anche la musica ha avuto il suo sì. modo di scrittura. Sì, sì, anche la musica è partita da. da della scrittura, proprio come un tale e quale, mm -hmm. il suono della scrittura e che si è trasformato in un pulso elettronico di di, di dita che toccano i jack, jack cavi okay. della musica, e questo suono veniva registrato come una loop e riscritto. Ho scritto su, su se stesso eh, numerose volte e poi, dopo aver fatto tante registrazioni, ho selezionato le sovrascritture più interessanti e, mh, e con queste piccole cuccioline di sovra, sovrascritture ho, ho composto la, la sensazione che poi ha. Ok, di tutto il pezzo praticamente. E quindi come, proprio come, come strutturazione diciamo che prima avete fatto un, un, un lavoro insieme e poi dopo che viaggiavate praticamente per... Sì, noi abbiamo fatto una residenza all'area sismica di Meldola, di Eleila, okay. e, e lì abbiamo pensato di lavorare sulla scrittura, quindi siamo arrivati già con un'idea da Simon. Okay. e anche con una nostra composizione molto stretta alla mente di Simon e quindi um, essendo una collaborazione lui è stato proprio il coreografo e noi, io l'interprete del movimento e Leila invece è autrice della composizione okay. musicale um, c'è stato proprio un riassestamento okay. E, okay. Sì, anche, anche nella gestione del tempo, dello scorrere del tempo, mentre, mentre insieme avevamo lavorato su coincidenze, appuntamenti, e, e uno sviluppo più narrativo, alcuni punti fissi appuntamenti sono rimasti che davano un po' la.. ti facevano ricadere sul, sul, sulla, sulla terra, insomma come eh, con l'utilizzo del fischio, l'utilizzo del. del, del del battere di una mano su una, su una porta, quindi dei suoni più terrestri, e, erano, sono stati collocati invece in un, in un magma di, di scrittura di, molto ossessiva, e, di ripetizione anche. Okay. che indagava lo spazio nell'indagare, andava in, ci, in cortocircuito sia, sia il suono nella sua sovrascrittura, mm. sia, eh, sia la... Del quello che succedeva sotto questa, sì. sotto questa gran, grande gonna arancione sì. che indagava, scriveva su tutto lo spazio per conoscerlo e, e, e indagarlo. Anche la costruzione dell'immagine è di Simon alla fine, noi abbiamo collaborato con una costumista e che ha prodotto questo costume diciamo di taglio antico, quindi sì. una gonna molto grande, stratificata, uh -huh. cioè il costume porta una circonferenza a più di un metro. Ehm una struttura rigida all'interno, eh, con colori contemporanei però eh, Federica, che è la costumista, Federica Forni ha scelto l'arancione la, fluorescente, sì. perché nei, nei nostri racconti sapeva, gli avevamo raccontato che il lavoro sarebbe stato visto all'aperto, alla okay. luce del sole uh -huh. e quindi lei mh, diciamo, ha, ha ideato questo costume. E che Simon comunque ha, anche lui, ha, ha reinterpretato a modo suo una volta che me l'ha visto indossato e ha creato proprio una, una relazione con la terra, nel senso che ha fatto proprio la, la coreografia, la, la performance parte con un mio ribaltamento, una, una capovolta, sì. e la parte sotto, quindi la parte visibile sotto della gonna è color carne, la parte sopra invece quando la figura si compone sì. e l'immagine è è concreta piena, praticamente ho il, il, le braccia e la faccia nere. Sì. Questa è un'idea di Simon, non è la nostra idea, e, e, e mi ha aiutato anche tanto nell'interpretazione: avere cioè l'idea di passare da, dal, dal sottomondo a un sopramondo. Sì. cioè, il sopramondo è la realtà dove appoggiavano gli spettatori questo è quello che mi raccontava lui il sotto quando ero capovolta e anche i suoni di Leila erano molto più cupi sembravano veramente che arrivavano da, da un mondo sotterraneo quando, quando c'è il ribaltamento il suono si apre cioè Leila aprivi... cioè si aprono le frequenze e è, è proprio un effetto creato da Simon questo e sulle sue indicazioni uh, ci siamo uniti nel, insieme nell'interpretazione, nella cura dell'immagine sì. e, e c'è proprio una, una relazione tra il sotto e il sopra. Questo già nella nostra idea principale c'era, ma non, okay. non, eravamo, non, non eravamo andati fino in fondo nell'idea. E, e con Simon invece siamo proprio riusciti a... Sì, ad elaborare insieme... Sì, con, sì, sì con anche tutto il mio movimento è nascosto da questa gonna che praticamente la scrittura avviene soprattutto... cioè, scrivendo, avanzo con lo sviluppo delle gambe sulla, sul piano del palcoscenico. Ed è una scrittura che ha una fortissima relazione con il mondo che sta sotto. Sì anche molti suoni che lei la manda live perché è sia registrato sul cd ma una parte avviene live perché mh, alla fine abbiamo scelto di fare così per riadattare questo lavoro su diversi spazi sì. e anche il movimento? anche il movimento sono, okay. Sì sì eh, ha, cioè, di rigido c'è un avanzamento della figura nello spazio, quindi da, dal fondo e avanza verso il pubblico. <ride> okay. Sì, la, la, diciamo, la, la cosa che ripetiamo rigida è l'avanzamento la, diciamo, la, la della figura okay. che dal fondo avanza okay. verso il pubblico okay. Quello è, è, la, è la coreografia scritta da Simon okay. Tutto ciò che avviene dentro sono indicazioni di orientamento okay. di istintivo, di pensiero, di flusso e lei la live mi segue con uh, indicazioni, questi toc toc che si sentano, sembrano delle indicazioni spaziali che okay. la figura deve seguire, okay. che vengono sia dal piano sotto ma anche dai lati. Infatti uh -huh. c'è tutto un um, posizionamento anche delle casse, proprio studiato sullo spazio. Ok, ok. Questo è um, quello e che rende diciamo, sì. la, il lavoro anche adattabile Ok, perché praticamente è stato presente, cioè, allora, per Avignone eh, 2009, giusto? 2008. 2008, già. Okay. Luglio 2008. E, e poi dopo è stato presentato in diversi altri spazi. Sì, è poi molto... è passato un po' di tempo e siamo stati invitati, mi sembra, nella fine del 2009, cioè a distanza di un anno, penso, non l'avevamo più fatto, a, a Dartfall, okay. al, nel Salone d'Onoro del Palazzo Mossari. E lì c'è stato un ulteriore ripensamento, ma solo di adattamento degli elementi. Il resto l'idea è sempre la stessa. È rimasta, sì, sì. Comunque sì. sì. la, la figura è in un mondo in cui arriva e poi quando si ricapovolge va in un altro. Mondo. Quindi ha, ha, ha attraversamento dello spazio e il suono semplicemente e, sottolinea e modifica questo movimento. Ma io farei a questo punto un, un po' un salto per parlare un po' dell'ultimo lavoro um, e quindi appunto anche in questo caso capire un po' la genesi di indigenous, come è nato, come all'inizio avete lavorato, quali insomma, quali tempistiche che ha debuttato quest'estate, praticamente, sì. il lavoro. ha debuttato a Sant'Arcangelo a luglio, sì. e in realtà doveva debuttare a VIE Festival a Modena nel sì. mese di... Eh, a maggio, sì. aprile-maggio, ma per il terremoto la data è stata annullata, sì. quindi anche lì c'è stato una, uno slittamento di due mesi per il nostro debutto. E allora il titolo ha un, cioè è stato pensato tipo un anno prima del lavoro, quindi no, l'avevamo già pensato sì. um, come titolo e abbiamo continuato a seguire um, la parola, la parola, proprio la parola indigenous, che cos'era per noi. E, um, molta della sperimentazione portata in indigenous era nata già nel lavoro precedente. Uh -huh. All'inizio siamo stati molto fedeli, poi pian piano abbiamo trovato una certa sicurezza e anche approfondendo ancora di più il tema ed è stato abbandonato okay. per essere poi sviluppato totalmente. Fin da subito la, la, sentivamo di aprirci cioè a delle collaborazioni e infatti è stato invitato Francesco Fato Brasini a lavorare con Leila sul suono. E Daphne Boggeri, artista visivo, e ha, ha collaborato con noi su, su tutta l'idea, anche sì. allestimento, okay. e in Indigenous anche fa una parte performativa. E poi c'è stata un'audizione per cercare danzatore, inizialmente, infatti, volevamo un numero... Maggiore. maggiore e poi invece alla fine abbiamo scelto Giorgia Nardin, giovane danzatrice veneziana. E... Okay. Sì, quindi sì. anche proprio l'idea di allargare la... le persone che partecipavano anche, eh, re... anche se non eh subito, ma in un secondo momento, una volta che noi avevamo avuto l'idea del lavoro, era proprio una, una novità rispetto a tutti gli altri lavori, prima Sonia sol, che, eh, Solista, poi sì, insieme a noi sì. come duo, e portando avanti comunque noi due il progetto. In ogni caso Indigenous veramente ha cercato, più a, a, a, a, che poteva, di, a di aprirsi anche all'idea mm. di tutti gli altri. E, sì. E, e, e perdere anche un po' il controllo di, del, del, del lavoro per vedere cosa poteva succedere. Sì, sì. C'è stata una parte di lavoro fatta prima per capire un po' come tempistiche, come sì. cioè quando sono arrivati gli altri? Quando sì, anche sì. Come... Sia, sia musicalmente che a livello di coreografia abbiamo pre preparato dei canovacci possiamo chiamarli anche se erano abbastanza rigidi okay. eh, che sono stati mh, mh, messi eh, a disposizione e eh, eh, la lasciati in reazione agli interventi degli altri okay. e abbiamo osservato il risultato e, e anche per questo insomma c'è stato un, un gran coinvolgimento delle altre persone sì, sì. Beh, è un lavoro che comunque è maturato in un anno e mezzo. Ok. Cioè, diciamo, mezzo anno tra lo sviluppo, cioè dal decidere il titolo, con chi lavorare, okay. su materiali di Filippide, quindi la che è il nostro lavoro prima Precedente. di Filippide, giustissimo. Esatto. Sì. Quindi per lei è una ricerca sul tamburo, e per me una ricerca coreografica sviluppata per fasi, che era fidibile, quindi già diversa come composizione rispetto a The Origin, che era più un flusso continuo di automatismi, di scrittura. Un'altra cosa, siamo entrati proprio in un'altra fase. Sì e poi un anno di costruzione del lavoro, io e lei la da sole, quindi tutte le parti, proprio la composizione musicale, composizione coreografica, e poi un lavoro fatto insieme in residenza, sempre a Sant'Arcangelo, dove okay. il lavoro si è composto, okay. ed è un lavoro di 50 minuti, quindi siamo riusciti anche nella, in un lavoro di gruppo a um, ad indagare una durata molto più lunga con okay. più scene, con campi scena mm. con più... cioè all'interno più cambi di... proprio cambi di composizione anche diversi mondi mm. invece per dire in, in De Origini, in Filippi, dei lavori di non una non durata sei. di 20 minuti è, è una cosa unica sì, sì. Che, ossessiva che si ripete invece qui cioè, sono stati proprio degli esaurimenti di immaginario anche al punto sì. che li abbiamo chiamati Atti e gli abbiamo dato un esatto. nome. Sì. Le, le, sì è sì, le vero. I cambi tol. sono proprio pale, palesi e anche a livello musicale, mantenendo la stessa strumentazione, proprio sono diversi caratteri che si esprimono come, come diversi stadi che si raggiungono all'interno delle dell indagini. Ok. Sì, poi gli atti uh, alla fine avevano anche dei sottotitoli, sì. che sono state poi le direzioni che abbiamo seguito proprio nella, nella cioè, composizione sì, nello sviluppo del lavoro, infatti sì. sono due atti che sono completamente diversi. In uno c'è la presenza umana, nel secondo atto la presenza umana viene eliminata. E il primo atto è come sottotitolo come titolo prende lo sbaglio nel saluto Nel secondo atto invece è contro il morso del rettile uh -huh. che sono due, due, due idee di movimento completamente, completamente diverse, diverse sia musicali che di coreografia e di immagine anche okay. Okay. è stato interessante anche per noi è stata la prima volta sia della lunga durata ma anche proprio della, nel cambiare direzione dentro lo stesso lavoro e ci piace tantissimo, infatti è un formato che abbiamo amato e vorremmo ancora continuare così. magari rigido perché comunque sei dentro una struttura diciamo, teatrale, però lavorando su quel limite lì all'interno sì. le possibilità di sviluppo sono tantissime. Mm -hmm. mm -hmm. e... C'è stata anche questa scelta sì. di lavorare nel, nel teatro proprio, sì. proprio come mm -hmm. eh, abbandono dell'importanza dell del fuori contesto, del della, um, eh, formato trasversale o okay. luoghi, non luoghi, eh, abbiamo proprio deciso di entrare nel... utilizzare al massimo delle, delle capacità la, la, la macchina teatrale sì. a nostro modo, okay. nella semplicità sempre la, nella e eh, l'artigianalità artigianali, degli elementi, sì. come abbiamo trattato la luce e i materiali di scena, abbiamo, siamo entrati a, a modo nostro nel, nel piatto sì. mm. E Praticamente voi avete fatto diciamo, una parte di lavoro mh, autonoma a casa, sì. insomma, una parte di residenza invece in teatri per, per anche testare queste... Sì, per comporre le, tutte le parti insieme okay. a, a, tutti, a tutto il gruppo. Ok. E di lì c'è stata proprio un'esplosione perché ognuno ha portato comunque altre idee sulla base certo. di quello che era stato portato da, sì. da noi. Sì. E, e quindi cioè, ha preso un'altra forma. Meno rigida sicuramente di, di rispetto ai materiali che avevamo proposto noi, giustamente. E si sono gonfiati, come dire, sono diventate proprio più corporali, con loro, loro concretezza e autonomia interna, e autogestita da noi cinque: perché lei e le FAZ suonano live. Sì, sono in scena con i daffatori mm. e Daphne invece è in una parte mm. diciamo scura della scena proprio non di riposo è una parte attiva dove praticamente sono posizionate tutte le luci mm. e lei lì quindi anche sulla... sì, non sono visibili dal pubblico però sì. sono manovrate sullo, sul palco ok, okay. quindi non, non c'è un... sì sono regie invisibili okay. non c'è un un occhio esterno che ci guida uh -huh. dall'interno noi guidiamo tutto l'apparato okay. scenico uh -huh. Uh -huh. e um, questa è un po' una, è, una tradizione di Bor Great nata in Filippide e che avevamo la regia sul palco sì. Sì. E, non so per ora che manovravo io e lei la anche suonava live, era, quindi siamo tutti presenti e tutti, ognuno ha un compito e, e mette in moto tutta la composizione dell'interno, sì, cioè, mm. ci sono appuntamenti mm. visibili e invisibili per, per lo spettatore, sì. ci cioè, sono nati come limiti e poi sono diventati car car car carattere. carattere. Mm -hmm. Sì, come occhio esterno diciamo, nella composizione del lavoro ha partecipato Pier Sandra Di Matteo, okay. diciamo, la, la sua figura nella collaborazione alla drammaturgia, e, anche se indigeno diciamo, come tema, comunque una pulsione molto istintiva, e, cioè legata proprio a, a, ad un'autonomia interna anche delle cose. E, c è, c è ci sono state anche delle letture di libri. Che una... <ride> Il, con, il concetto grazie a Pier Sandra si è allargato uh -huh. su dei supporti teorici okay. eh, che noi cerchiamo sempre di schivare perché <ride> mh, come gruppo siamo molto aggressivi sull'idea originale sì. e istintiva la, la vogliamo portare avanti come animali <ride> invece mh, è stato molto utile la Pier Sandra come sguardo del lavoro esterno mh, perché ci ha fatto riflettere un po' più sulla rappresentazione teatrale okay. non dimenticare degli elementi fondamentali che, che richiede proprio questa disciplina, che è il teatro. Uh -huh. e, e quindi la divisione sugli atti, eh, Pier Sandro ci ha aiutato in questo. E, e il nostro lavoro diciamo, si chiama Indigenous ed è stato diciamo, genere, tra virgolette, però eh, da dramma visivo inizialmente sì. è passato dramma sonoro. Questo anche per noi è stata un'apertura verso proprio a, a, a, al fatto che la, la composizione musicale è, è, è la regia, cioè, la, cioè sì, diciamo che, che, di... che guida, guida molto quello che succede nello spazio, o addirittura eh, chiama all'ordine il, sì. il cambiamento e, e ne decide la, de, la drammaturgia nelle sì, okay. sì, sezioni è proprio il suono che dirige il tutto uh -huh, uh -huh. E con anche molte avvicinanze tra la parte coreografica e musicale e poi essendo live lei e la Francesco proprio ci seguono su delle parti ed, ed è proprio quella cosa lì che ci piace sì. è per sì. quello che abbiamo scelto di mantenere i musicisti sul palco perché cioè, si crea quella sintonia che, che regala organicità oltre anche a delle cose nuove tutte le volte nella, nella, nella performance. Sì. E proprio lei ci segue ma ci spinge anche. Uh -huh. Anche Francesco uh -huh. ci, ci spingono nei, nei movimenti che a volte sono in ritardo, però grazie al suono eh, ci, ci reggono, sì, sì, sì. capito? Sì, sì, sì. Quello rispetto a lavori su CD che sì, che abbiamo fatto più... è tutta un'altra cosa sì. una sintonia, um, sintonia da live sì. che magari i musicisti sono abituati eh, ma eh, il performer, il eh, coreografo insomma sì, i un danzatori più... sul palco è molto più difficile E chiaramente proprio sul suono fisico c'è stato un lavoro anche oltre su, alla, alla battuta ritmica sulla sull'onda sonora che nei limiti tecnici dell'occasione che in cui ci invitano cerchiamo sempre di, ehm, di, di curare molto, proprio la, la capire le, proprio le, il suono del luogo e per questo lavoriamo con il fonico proprio che si dedica alla cura del suono okay. live, live, che è anche un po' più complicato rispetto a un CD già certo. eh, predisposto Revitista, per... Ehm, sì, la figura del fonico per il nostro gruppo è fondamentale per la ricerca sonora di Leila principalmente, poi anche Francesco e anche sui futuri lavori c'è una, una ricerca coreografica ma anche una ricerca sonora sì. e che hanno entrambi un peso enorme sono due mondi ricchissimi la ricerca di un suono per un gesto o viceversa un gesto poi c'è cioè prima il primo e poi il suono, sì. mm, hanno bisogno anche di una figura che, che, che conosca benissimo oh. le caratteristiche dell'uomo. luogo, sì. mm. eh, il fonico conosce perfettamente le sonorità di Laila Francesca in indigenous, sì. no, non potremmo affidarci a un tecnico qualsiasi, dobbiamo per forza aver, averlo noi, questo è una figura fondamentale che non possiamo rinunciare, invece magari per un light designer, un datore luci rinunciamo e da, dal palco eh, Daphne cura lei le luci, okay. ma è un altro discorso, nel senso cioè la luce è quasi una decorazione, non abbiamo puntamenti precisi sulle figure, non è drammaturgica, è una, è un, è una fonte autonoma del luogo okay. che abbiamo creato, invece il suono è drammaturgico. Uh -huh. Uh -huh. E... Per quello non c'è un regista nel nostro gruppo mazzanfonico <ride> che cura dall'esterno. Ok, no. no. E allora, e quindi praticamente come, poi come lavoro ehm, a Vie è già stato presentato? Oh, a via no, purtroppo no. okay. speriamo nell'anno che viene. Ok di recuperare la data su Modena almeno, se non è via, è una città di Modena. Ok, perché eh, praticamente poi questo è il progetto che state portando adesso per capire anche un po' sì. come poi aperture possibili. Mm. Sì, questo è il lavoro che... che cioè che per ora siete su questo strale. qui, insomma. Sì. sì, beh, la circuitazione sono sempre lentissime nella partenza, sì. così in tutti i nostri lavori c'è un debutto, poi una stasi lunghissima che ci fa soffrire perché non lo vediamo l'ora di farlo e poi a, a, ad un certo punto si sbloccano delle vie, delle strade magari dovute ad una programmazione ad altri orologi, non i nostri sì. e inizia la circuitazione e quindi noi adesso... È stato presentato a Sant'Arcangelo a luglio e a Bologna ad ottobre. Okay. Adesso dobbiamo aspettare fino ad aprile per farlo in Germania, Ok. Quindi sono pause lunghissime in mezzo. Okay, sì, Si aspetta. Purtroppo. <ride> okay. Però come lavoro, sì, il nostro lavoro del 2013. Però, sì, com eh, sì. Comunque abbiamo debuttato oltre la metà del 2012. Siamo quasi alla fine della fase della Stasi, quindi si so spera che si <ride> blocchi si sturano le vie del signore. <ride> sì, no, io diciamo che come domanda poi insomma cerco di capire un po' come si aprono. Sì, eh, in Germania andiamo, andiamo più, per... però in questo caso mi sembra che sia proprio. cioè siete nel pieno del. Sì, noi cioè, con la testa siamo ancora su quel lavoro lì, eh, esatto. infatti abbiamo avuto proposte anche di nuovi lavori, di, anche di formato diverso brevi, ma siamo an ancora su, quel, su quell'idea sì, lì. Focalizzate, sì, focalizzate sì, sì. su questo. Poi, cioè, le repliche sono fondamentali proprio per la maturazione del lavoro, quindi ho, cioè, teoricamente dopo il debutto avremo bisogno subito di fare tantissime date invece di certo. aspettare. E proprio per maturare sì. dentro, dentro la composizione. Poi è così fisico il nostro lavoro che se perdi di allenamento perdi la sintonia proprio tra tutte e cinque, cinque figure che lo compongono. Sì, ah, molto delicato. Sì. Sì. Sì. Sì. Soprattutto questo perché invece su lavori dove siamo solo io e lei la. Possiamo tranquillamente fare noi delle prove, riprendere la sintonia, ma su questo, essendoci sei persone coinvolte, sì. ho preso il confonico, è difficile, cioè, trovarsi tutti è molto difficile. Sì. Quindi le, le occasioni di presentazione sono molto, sì, importantissime. Poi si tratta poi di incontrarsi nel teatro, sì. comunque, perché in questo lavoro specifico è proprio il luogo dove. Sì, lui è diciamo. Come luogo d'origine invece sì. di essere in Africa è nel teatro, è nel teatro. Cioè, la sua terra è il teatro. Ok, va bene. <ride> Una, chissà quale terra sconosciuta, invece è, è il in teatro. La sua terra d'origine. Okay. ok, bene. Basta? Grazie. Eh? Sì. Basta. Io